Gabriele, io eh, direi partiamo proprio da un commento eh, della situazione, eh, di quello che si sta verificando in Cina nell'attesa naturalmente di capire se ci sarà poi un allentamento delle misure proprio eh, anti-covid prese dal governo, misure così restrittive che hanno indotto la popolazione in diverse città a manifestare, cosa piuttosto singolare naturalmente a manifestare soprattutto ecco, contro Xi Jinping che appena un mese fa sembrava intoccabile con il rinnovo del suo terzo mandato. Abbiamo detto ecco uh, un riflesso in realtà di ampia portata, uh, quello dell'economia cinese su tutto il, il resto del movimento economico finanziario uh, globale. Ecco ci vuoi spiegare innanzitutto perché è così importante quello che sta accadendo in Cina? Ma è sicuramente la Cina è diciamo, il motore produttivo uh, manufatturiero del mondo da un, una quindicina d'anni. quindi è un elemento fondamentale dell'economia uh, globale, pensiamo anche a, semplicemente allo smartphone uh, di Apple che è prodotto sostanzialmente eh, quasi integralmente in Cina, quindi eh, in questa fase non a caso uh, uh, Apple stessa ha abbassato un po' le stime di vendita del, del nuovo iPhone perché ci sono state... Eh, in diversi, diverse riprese delle, delle problematiche negli stabilimenti eh, che producono eh, gran parte delle componenti de, dell'iPhone eh, in Cina derivanti dalla eh, politica zero covid e, e, e quindi questo è un primo eh, evidente dato de, de, dell'importanza del peso dell'economia sul, dell dell cinese sull'economia globale e un altro elemento da non sottovalutare è il fatto che proprio per questo la Cina è il principale consumatore di materie prime eh, del mondo e, e quindi in questa fase in cui le materie prime si erano eh, incendiate no? soprattutto nella prima parte del 2022 eh, il fatto di non aver potuto contare diciamo, sulla domanda eh, solita della Cina è stato uno dei motivi che ha consentito ai prezzi delle materie prime di, di tornare un po' su livelli eh, più bassi e quindi dando un po' di sollievo al livello di inflazione eh, che globalmente ha afflitto un po' tutti eh, i consumatori e quindi le economie. Quindi è uno snodo cruciale l'analisi di quello che accade eh, in Cina, è chiaro che c'è anche una componente eh, geopolitica in tutto quello che accade, sappiamo, ricordiamo ad agosto la visita eh, della Speaker della Camera a Taiwan che aveva un po' esacerbato gli anni, quel, eh, quel capitolo è ancora eh, aperto e quindi eh, il confronto tra Cina e Stati Uniti è sicuramente molto forte, come sappiamo negli ultimi anni eh, questi confronti si giocano anche a livello di eh, vari tipi di, di propaganda anche eh, localizzati sul posto e quindi possono poi esacerbare determinati tipi di manifestazioni che mh, possono essere poi scambiate per manifestazioni eh, di popolo, invece magari sono eh, focalizzate e, e in qualche modo sostenute più, più, più che altro eh, in, nelle fasi iniziali, soprattutto dall'estero. Quindi questo è un elemento che in questi casi va sempre eh, considerato per capire quello effettivamente cosa, che, che cosa può succedere. Quindi, Potremmo vedere diciamo, queste eh, manifestazioni eh, che comunque sono eh, molto limitate e contenute da alcune particolari città che hanno oh, forti tratti eh, di occidentalizzazione anche per la presenza di grandi e tante aziende occidentali proprio in quelle città come una, uh, una terra di fatto di confine tra questi due. Eh, blocchi che si, sempre di più si andranno a confrontare per la leadership globale, quindi la Cina e, e, e gli Stati Uniti Certo, ecco, Gabriele, hai sottolineato proprio anche il risvolto politico eh, delle manifestazioni che dobbiamo cercare appunto di, di analizzare, ho detto eh, nel, nell'incipit, se evidentemente ecco, queste manifestazioni possono provocare una crepa eh, nel dominio, nel potere assoluto di Xi Jinping, in realtà sembra insomma un, un panorama ancora ben lontano dal concretizzarsi, diciamo che la popolazione cinese comunque è stanca, questo sì, delle politiche eh, così strette, Anticovid messo in atto dal governo centrale di Pechino perché se noi abbiamo provato ecco, sulla nostra pelle che cosa significhi eh, un lockdown, anzi più eh, lockdown, eh, loro in realtà eh, beh, ne stanno vivendo molteplici e le misure sono ancora più restrittive rispetto a quelle che abbiamo sperimentato in prima persona. Quindi soprattutto c'è ecco, un malcontento, una stanchezza della popolazione che è proprio allo sfinimento, forse più che eh, ecco, una manifestazione di tipo politico lo possiamo interpretare così? Sì, sicuramente è chiaro che è esasperante una situazione del genere che dura eh, da anni però dalle notizie che, che si leggono appunto, è molto focalizzato su alcune eh, città alcuni di, distretti quindi non è ovviamente estesa a tutta l'enorme eh, popolazione cinese in termini così, co così duri ma è piuttosto focalizzata in determinate zone che sono quelle che sono più uh, industrializzate che hanno maggior interscambio uh, commerciale con, con l'Occidente quindi possono essere utilizzate strumentalmente come un po' tutto quello che abbiamo visto no? dal, dal febbraio di quest'anno c'è stata una uh, militarizzazione strumentalizzazione di qualunque uh, risorsa di qualunque uh, attività quindi dobbiamo anche Cambiare il nostro modo di pensare per evitare di essere troppo superficiali e di non cogliere effettivamente le cose che, mh, per quello che sono, no? nella loro uh, profondità. Quindi tutto è strumentalizzato. Di fatto possiamo, potremmo anche pensare che per combattere l'inflazione, eh, internamente la Cina abbia eh, enfatizzato un po' questi lockdown proprio per limitare i consumi, così come in Occidente con il rialzo dei tassi si vuole in qualche modo. Uh, indurre un rallentamento economico, addirittura anche accettare una recessione per uh, combattere l'inflazione. La è stato fatto ovviamente un sistema diverso, eh, politico, economico e sociale differente, a, probabilmente anche attraverso un'eccessiva un applicazione di questi lockdown, che poi alla fine arrivano allo stesso obiettivo, quello di limitare la domanda e i consumi interni. Eh, per raggiungere lo stesso risultato quindi dobbiamo anche metterci nell'ottica di avere una una visione diversa da, da quella nostra di pensare un po non come occidentali ma magari capire entrare nel sistema ovviamente cinese che è molto diverso da, da noi per, per tantissime cose e, e, e trovare magari delle, eh, degli obiettivi che possono essere addirittura comuni anche se arrivano da due direzioni totalmente opposte uno dal lato finanziario e poi economico per eh, sedare un po' l'inflazione che è sicuramente un problema poi eh, eh, produce dei problemi sul tessuto sociale, dall'altro lato eh, anziché agire su, sui tassi si è agito magari enfatizzando su alcune aree eh, il lockdown e le restrizioni zero. ecco, no, questa è una visione assolutamente interessante Gabriele c'è cioè un uso anche strumentale strategico del lockdown per limitare i consumi e quindi anche eh, agire in maniera indiretta poi sul, sull'inflazione eh, io invece ecco, ti volevo chiedere ma secondo te le parole che abbiamo citato della direttrice del Fondo Monetario Internazionale Cristalina Giorgeva che ricordiamo ha sollecitato appunto una revisione delle politiche adottate da Pechino e aggiunti inoltre che eh, le previsioni ecco, sul PIL cinese potrebbero essere abbassate proprio a causa del Covid. Ecco, queste dichiarazioni che arrivano dall'esterno possono in un qualche modo modificare le decisioni interne del governo di Pechino o lì insomma eh, c'è una, eh, una totale indipendenza rispetto poi alle pressioni che arrivano anche dall'esterno? Ah, sicuramente questo eh... Affermazioni confermano quello che dicevamo prima no? del grosso del impatto della Cina sull'economia uh -huh. eh, globale quindi se, se diciamo eh, la Cina eh, prosegue il proprio cammino con eh, un andamento economico molto limitato, questo ha, ha impatto anche su tutto il ciclo economico globale, quindi da, da qui l'appello a dire siate più eh, diciamo flessibili sulle politiche zero covid per riaprire l'economia per far ri, ripartire questo il motore manifatturiero del mondo che poi darà dei benefici anche alle economie eh, occidentali altrimenti se continuate così di fatto avrete dei livelli di crescita eh, molto bassi per, per, per eh, lo standard e la media della crescita cinese de, degli ultimi anni e questo contribuirà anche da, ad avere un rallentamento economico globale perché grandissima parte diciamo, delle catene di produzione come sappiamo, eh, con la globalizzazione sono state spostate in Cina, e quindi un rallentamento, un andamento a scartamento ridotto dell'economia cinese ha poi ovviamente de degli effetti anche sull'assemblaggio uh, e magari produzione e impacchettamento finale di un prodotto eh, in Occidente se, se mancano uh, le componenti fondamentali. Quindi questa è uh, la conferma del fatto che l'economia cinese è sicuramente centrale e decisiva per uh, l'andamento dell'economia dell reale del, uh, anche dell'Occidente.